Veniamo davvero a questo appuntamento storico. Rispetto al quale la RAI è storicamente, altrettanto storicamente, partner. Grande appuntamento per eh, lo sport sociale, per lo sport di base, la 38 edizione di Vivicità. Molti ascoltatori sapranno che parliamo eh, della corsa più grande del mondo che diventa eh, in questi giorni, causa pandemia, una staffetta virtuale. Non meno importanti, però, sono i messaggi che può veicolare e lanciare questa edizione del 2021. Allora ne parliamo con grande piacere. Intanto, con con il Presidente della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, Tiziano Pesce. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio a voi, a tutti i radioascoltatori e grazie di questa grandissima opportunità. Grazie a lei Presidente. Ovviamente al fianco di Vivi Città c'è anche la FIDA, la Federazione Italiana Atletica Leggera, che da poco più di due mesi è guidata da Stefano Mei, altro Presidente. Buongiorno, buon pomeriggio, anzi anche a Mei. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, credo che il Presidente Me non abbia nulla in contrario sia fare gli onori di casa e Tiziano Pesce, numero uno della WISP. Eh, presidente Pesce, ricordiamo intanto l'appuntamento domani, ricordiamo che sarà una modalità inevitabilmente diversa, speriamo eh, per l'ultima volta come unicum, in attesa di tempi migliori e ricordiamo anche eh, quali messaggi vuole veicolare quest'anno un'iniziativa che sia sì, di sport ma è anche di pace, di dialogo, di costruzione come Vivi Città. Assolutamente così, intanto eh, l'occasione ovviamente per me di salutare caramente il presidente Stefano Mei, come ha ricordato con una fidal da sempre al fianco eh, della WISP, così come Radio 1 Rai, da sempre eh, al via eh, di vivicità per quella che domani sarebbe stata la trentottesima edizione, un'edizione solo virtuale, utilizzeremo ecco, i messaggi che vivicità ha sempre portato in Italia e non solo nel mondo, messaggi di speranza, di fiducia, messaggi ovviamente legati al nostro sport sociale di base come diceva, messaggi legati a solidarietà, a promozioni di diritti, sostenibilità ambientale e domani lo faremo con una staffetta virtuale attraverso la nostra lunga penisola, toccheremo tutte le... Le regioni e porteremo attraverso i nostri dirigenti, i nostri volontari, i nostri tecnici sul territorio, testimonianza ecco, di come comunque la rete associativa della WISP, grazie a migliaia e migliaia di associazioni di società sportive, anche in questo anno di pandemia, sta continuando a portare avanti sul territorio. Questa volta i messaggi ecco, sono legati ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Abbiamo. Di fronte mesi importanti che eh, ovviamente ci auguriamo possano essere contraddistinti da una seppur lenta, ma una ripresa ecco, delle attività, delle attività di forte sociale. Quindi mm. consegniamo ecco, a questa staffetta anche questi messaggi di speranza con un occhio ovviamente a tutto il tessuto associativo di base che ha necessità di sostegno che necessità di eh, ristori perché è sicuramente uno degli ambiti più toccati dal punto di vista sociale ed economico da questa tremenda pandemia. Sì, poi speranza moderatamente dire confortata anche dagli ultimi annunci del governo rispetto alle, ri alle riaperture graduali anche dell'attività sportiva ci torneremo con Tiziano Pesce però intanto Stefano Mei ovviamente molti ascoltatori eh, ricorderanno che intanto in carriera in attività è stato campione europeo eh, dei 10.000 metri poi un lungo percorso dirigenziale insieme in seno a quella federazione, la FIDAL eh, che ora presiede, però non dimentichiamo mai anche la partecipazione ad alcune edizioni di Vivi Città qualche anno fa, giusto? Sì, sì eh, guardate, eh, Vivi Città fu un po' no? se vogliamo oggi, eh, eh, domani si farà una staffetta virtuale, ma anche allora di fatto era una gara virtuale Pur correndola, perché con questa classifica ponderata, erano altri tempi ovviamente, magari non c'era tutta questa precisione eh, di, di, di, di geocalizzatori, GPS, eccetera, eccetera, però si faceva questa classifica ponderata, per cui io avevo modo per una volta di correre nella mia città, do, che non, dove non avevamo un impianto adeguato, differentemente dall'oggi, quindi io avevo l'occasione per correre eh, una manifestazione a carattere eh, extra-provinciale alla Spezia E riuscivo a competere con i miei colleghi di tutta Italia. Mm. E quindi eh, penso di aver fatto due, due edizioni: nell'86 mi sembra sicuramente e nell'89 mi pare. Chiedo scusa, Alla intervengo specie. da Cittadella. Vai pure è Dario, torneremo subito dagli sì, occhi. Cittadella Vai Dario. in un vantaggio Cittadella in vantaggio 1 0, la rete è segnata da Branca, più tardi, per la descrizione del gol. Grazie, grazie davvero a Dario Giordo, presidente Stefano May conosce ovviamente le regole della diretta, quindi comprenderà l'interruzione. Mm. Assolutamente, ho fatto quattro olimpiadi con Radio 1, quindi perfettamente. Allora, eh. allora, dicevo appunto, ecco, c'era questa questa metodologia, no? Per cui eh, con la classifica ponderata, eh, come dicevo, due eh, occasioni ho corso a Spezia 86 96, nel 89 e in un'occasione nel 90 ho corso a Bari e devo dire che era una bella manifestazione, magari era all'inizio della del, soprattutto per un pista il quale ero io, mm. era un modo eh, per cominciare la stagione in una maniera un po' diversa. Io strada ho corso pochissimo su strada perché appunto allora c'era eh, molti confini, no? eh, il perimetro di azione era molto chiaro, però era un era una, una modo diverso di, di fare la stessa cosa e devo dire che ho ovviamente dei bellissimi ricordi legati chiaramente alla mia città, le occasioni in cui potevo correre qui. Tiziano Pesce, presidente della WISP, Stefano Mei ricordava i suoi trascorsi a Vivi Città, parlava in maniera più circostanziata di confini, in maniera più ampia invece è proprio una corsa che, che abbatte i confini, che si è corsa in tantissimi scenari, anche molto particolari e poi forse non l'abbiamo ancora fatto, quindi mi fa piacere ricordare che domani 18 aprile è anche una data storica ai 70 anni di quello che è stato il primo seme dell'attuale Unione Europea, no? Sì, proprio così, intanto ecco sottolineo i grandissimi risultati eh, di Stefano Mei appunto anche a Vivicità, ma proprio anche proprio nella classifica eh, assoluta, quindi davanti a decine e decine di migliaia eh, di atleti come eh, ricordava il presidente May nella classifica compensata. Eh, poi sì, una corsa più grande del mondo che ogni anno eh, fa scendere nelle strade, nelle piazze dei nostri centri urbani, ma non solo, in Italia e nel mondo. Eh, l'edizione del 2019 l'ultima che si è corsa ha messo insieme 35 città in Italia e, e quasi 15 nel, nel mondo o vive città, toccato eh, negli anni anche eh, territori martoriati dalla guerra ricordiamo l'edizione di Sarajevo ma certo. ricordiamo anche eh, l'edizione a Corogoccio con padre Alex Zanotelli poi ovviamente i temi della legalità con al fianco Libera mm. l'associazione di Donciotti e poi sì, ricordava eh, bene, la ringrazio di questo spunto perché domani si festeggerà il settantesimo anniversario dei trattati di Parigi perché nel 1951 ehm, i sei stati fondatori di, fatto, della, di quella che divenne poi l'Unione Europea firmarono i trattati che istituirono la cosiddetta comunità europea del carbone e dell'acciaio che di mm. fatto fu il primo atto fondativo appunto, della comunità europea. Questo per noi è importante, questa cifra ecco, che eh, sottolineeremo domani perché rappresenta uno sguardo che noi vogliamo tendere sempre di più all'Europa, lo vogliamo tendere come UISPA ma come organismo eh, sportivo per eh, come dire, legare anche l'attualità, come anticipavo prima, eh, rivendicare con forza verso i decisori politici, il governo centrale, eh, le regioni la giusta attenzione ecco, verso le associazioni e le società sportive dei tantisti che tante di queste ora rischiano veramente di non riaprire più e ovviamente guardiamo con attenzione anche il tema delle risorse più complessivo e anche tutto il lavoro del nostro governo sul piano nazionale di ripresa e resilienza, ricordiamo che da quell'ambito possono arrivare risorse risorse importanti, risorse importanti, importanti. certo anche per lo sport poi le chiederò in chiusura Pesce di ricordare ovviamente in breve l'appuntamento di domani però un minuto con il presidente Fidal Stefano Mei tema ampio che ci riproponiamo di affrontare ancora in futuro abbiamo salutato pochi giorni fa il meno cento per così dire il traguardo simbolico la distanza simbolica dai giochi di Tokyo lo stato della nostra atletica le prospettive c'è stata qualche turbolenza negli ultimi giorni May, però mi sembra poi tutto sistemato anche con il direttore tecnico La Torre ma sì, non, non stata, di fatto non c'è stata nessuna turbolenza diciamo dialogo costruttivo allora mm. Sì, assolutamente, le, le ricostruzioni sono state fatte un po' diciamo, di parte ecco, diciamo così, o a, ad arte, eh, utilizzate voi meglio il termine che volete. Sicuramente c'è grossa, grossa sintonia tra me e Antonio Latorre eh, con tutto il settore tecnico, non, non c'è mai stato un problema, semplicemente eh, sono ancora un generoso, no? non sono ancora forse politico abbastanza, quando mi si chiede il mio ideale di eh, settore tecnico io tendo a dire il mio modello ideale che non significa che... E, e dopo le Olimpiadi cambia il mondo, semplicemente dico quello che è il mio, il mio obiettivo, no? cioè, di avere una struttura fatta in un altro modo, solo quello. E ovviamente le strumentalizzazioni, ma me lo dovevo aspettare, sono eh, dietro l'angolo. Ma io sono tranquillo perché quando no, male non fare, paura non avere. No? Si dice, e io credo di, di aver dimostrato nella mia carriera d'atleta ma anche quella del di dirigente che io sono assolutamente per, per la, il lavoro condiviso e voglio che tutti lavorino all'obiettivo che è quello di andare a Tokyo eh, nel miglior modo possibile quindi questo, ehm, le turbulenze non ci sono anzi i ragazzi devo dire che stanno lavorando benissimo è ovvio che l'atletica eh, è uno sport difficile eh, quando, quando esce dai confini nazionali perché è partecipato, ci sono più, più paesi che aderiscono alla World Athletics che all'ONU quindi mm. diventa difficile vincere le medaglie mm. però noi andremo con, eh, con delle buone prospettive con delle buone punte ma soprattutto con una squadra giovane e anche piuttosto agguerrita se, se è come quella che ho avuto eh, l'onore di guidare ai campionati d'Europa Indoor mm. dove moltissimi atleti giovani hanno fatto il proprio personale. Allora naturalmente in bocca al lupo a tutto il gruppo degli azzurri e delle azzurre della sì. nostra atletica leggera per il percorso ormai sempre più ridotto in giorni verso Tokyo prima di salutarvi entrambi Tiziano Pesce presidente eh, della Wisp l'annuncio secco da, da vero speaker in vista di questa vivi città di domani sì grazie appuntamento domani mattina domenica 18 aprile dalle 10 alle 12 in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Wisp nazionale che verrà ripresa e rilanciata in diretta dal sito internet di Rai Sport e allora grazie davvero a Tiziano Pesce presidente della Wisp un saluto Grazie a voi, e saluto ovviamente salutiamo. Grazie, salutiamo. E aspettiamo presto su Rai Radio 1 anche il presidente della FIDA, la Federazione Italiana Atletica Leggera, Stefano Mei. Buon, Un buon saluto, pomeriggio e sì. buon proseguimento. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Arrivederci. Grazie, grazie. Salutiamo i nostri ospiti. Allora,